dovrebbe finire nei libri di storia io che imparo a farmi la piega raga ho imparato a farmi i capelli lisci senza piastra praticamente utilizzo soltanto questo che è un rotolo non lo so, una spazzola rotante no non, non è che gira è una spazzola tonda e bu, li, li passo li passo col phon e vengono belli lisci raga sto migliorando eh sto migliorando È giovedì 15 giugno e oggi sarà una giornata molto carina che voglio vloggare perché questa mattina ci sarà l'apertura della McFit qui a Piacenza alleluia e sono stata invitata all'evento di apertura per la press conference non so come si chiami una cosa particolare è che la McFit sta aprendo nello stesso posto dove chi ha visto il mio primo vlog a Piacenza quando sono venuta a fare il colloquio l'anno scorso era andata a vedere una palestra che era la MyFit Poi io non mi sono iscritta in quella palestra ma ad un'altra E ho fatto bene perché nel frattempo la MyFit è fallita ed è stata rilevata dalla McFit che nello stesso posto adesso sta aprendo un nuovo centro. Quindi sono felicissima di poter partecipare a questo evento e infatti sono già pronta per andare. Oltre a tutti i influencer e personaggi famosi che ci saranno, ci sarà anche Mitch. Quindi dopo l'evento passeremo anche la giornata o parte della giornata insieme. Perché diciamo che a Rimini non ci siamo assolutamente visti o parlati se non a cena. Sono felice, quindi... Sì, magari casa mia fosse così. Cioè c'è un tappeto. Cioè, non penso che stata una palestra così. Ok, io voglio lavorare lì. Dove? Lì! Ah lì! Sì. Cioè scusa, finisci di lavorare, prendi, esci, sei dentro! No, vabbè, diffidiamola! Scusate, marketing, che avete bisogno! <ride> no, la parte con le lampade mi fa impartire, peccato per ricapire un lampano. E poi tipo mentre ti alleni dici ok ho fame, aspetta, vado. È vero sono rosa! No vabbè C'hai cioè, i macchinari rosa no ragazzi no Questo che cos'è? È un tavolo, ci mangi la roba della sera Intanto allenarsi no? Oddio finalmente una palestra con più di uno squat rack Sono emozionata Cioè finalmente non ci sarà più la guerra Quando vado in palestra e so che devo fare squat Io ho l'ansia Arrivo lo vedo qua e dico no vabbè Cioè proprio Qui ce ne sono più C'è anche di là Bellissimo ed è arrivato Miche Ce l'abbiamo fatta Allora io non voglio dire niente Però se sono in ritardo È colpa mia Due ore di, di traffico Intanto in Italia in Milano Per cui Scusate Sei in ritardo Sempre, in ritardo, sempre in ritardo. <ride> Comunque la palestra è bellissima Allora stiamo ancora facendo un giro Adesso vabbè La solita <ride> cioè, Per la prima volta l l viste, miei... le vedi vedo in ordine Sì diciamo che mh, Mai viste le banche in ordine, banche destra, in ordine. Probabilmente non saranno in ordine mai più Ovvio No, ma questi già pronti non l'ho mai visti così Io ho sempre avuto quelli scacci con è Già bello figo, la Silvia oltretutto è contenta Perché forse non ve l'ha ancora detto Ma in realtà già lo sapete so, di riflesso Perché lei aveva l'abbonamento in palestra a Padova McFit, adesso che ce l'ha dietro casa Avete presente cosa vuol dire Scendere di casa e ritrovarsi una McFit dietro effettivamente non è male For the win. <ride> no, davvero ciao, ho avuto un culo Ciao, tutto bene? Sì. bene stai? Bene, io appena ho appena finito di allenarmi sono in un bagno di sudore Sono stra soddisfatta Vero i suoi hammer curls Morendo Bravo Top. E abbiamo un Mitch In fase di rec purtroppo Purtroppo dico perché non riesco ad allenarmi oggi perché? Devo fare troppe cose Eeeh, chi se ne frega del video <ride> Fossi uno youtuber allora, siamo riusciti a finire il tour della palestra. È strapratico la... perché così io mi metto qui, parlano loro. Sì, sì, allora, vai. Si fa un video unico no? <ride> Abbiamo finito il tour, o meglio, finito il tour della palestra, dovrebbe essere tutto. Adesso l'ideale era ok, ci alleniamo, facciamo qualcosa. La Silvia si è già allenata in realtà. Sì, appena finito. Io Guarda l'obliquo. Mi sembra praticamente impossibile riuscire ad allenarmi, cioè che devo fare troppe cose. soprattutto <ride> Silvia, <ride> sembri una rana. <ride> È bellissimo. Scusate. <ride> Scusami, sei, sei meravigliosa, questo lo voglio tenere. <ride> infatti sì, cioè, se vedete esatte, eh. tipo lì loro sono lounge, divano ci manca solo la tv e stanno divertendo ciao Luca! Ciao Luca! <ride> Divertiti con <ride> poco noi abbiamo passato tutta la mattinata qua ci siamo allenate perché domani poi io vado via quindi dovevamo allenarci il soffitto così. Cioè, come è diventata dopo tre giorni? Ti immagini pulirla? Oh, no! È anche pulirla! <ride> Siamo negli spogliatoi. Poi io faccio così e praticamente vado a casa. Qui ho il mio caso Qui mi porterò dietro i. No, non si apre. Che sfiga! <ride> <Mi> port <ride> Potevo portarmi dietro non so gli asciugamani e questo c'è lo specchio. Qui verranno dei selfie a manetta, ragazzi, aspettateveli, vero aprilo? Ci portiamo tipo il cambio l'idea? Ah, io ho il solito riso, tonno, avocado, pomodorini, ceci, mm, tanto. Mica male la tua situazione, <ride> ovviamente, no io sono molto molto più grezzo e ho. Tutto il pacchetto delle spezie no. di pepe al limone di Tiger Che la Silvia prima o poi si dovrà assaggiare Per cui me le devo mandare Ma sai che io non so se sono senza glutine quello È quello il mio problema Perché eh, se no le comprerei subito Bisogna controllare Eh, Ci Perché in alcune c'è scritto. scritto che c'è il glutine Quindi essendo prodotte dalla stessa azienda Non mi posso fidare io non È quello fiderei. il mio problema Perché sennò avrei comprato dritto allora, Quella cavolo di paprika voglio assaggiare. No la paprika sicuro glutine non le eh. contiene e però, è un, uh, forse eh lo la so, fabbrica, ma non eh, è capito, è, bravo, è capito Questo contiene sedano, latte, senape, e semi di sesamo, può contenere Però è tutto di contorno ah. Comunque, double scatoletta di tonno E poi abbiamo tipo questo che può sembrare qualcosa di ultra figo Però in realtà è, sono semplicemente dei finocchi, tagliati no. sottili E come fonte di carbogallette a bombe e Queste sono le riso... Ehm... Fanno paura Secondo ah, me sono le migliori Ah, riso e mais, mais. Altra volta le vi ho provato riso e soia Sì Riso so e soia sono buone, ma sono troppo, troppo nuvolose Cioè, tipo troppo fragranti <ride> Tipo le nuvole di drago Esatto <ride> A parte che ci abbiamo tipo... Il sole davanti ed è un casino. Cioè abbiamo tipo una telecamera vorrei. lì e una telecamera lì. Per cui facciamone sì. insieme. Vai, vai. Allora, io sost... li sfrutto sempre, <ride> ragazzi. In sostanza, beh, abbiamo eh, mangiato, abbiamo fatto tutto. Però volevo parlare, volevo dire più che altro un attimino due cose sulla palestra. Prendiamo... Che ne pensi della palestra? <ride> allora, cosa penso della palestra? Giusto per eh, i, i vloggini del, della Silvia. Allora, sono sincero, la palestra mi è piaciuta. Nel senso, bellina. Ti dico la verità, vi dico la verità. Allora, molto. molto Bella, molto bella, molto diversa dal solito, intanto la Silvia sta inserendo la roba su Instagram Molto diversa dal solito, molto inusuale, senza alcun dubbio Perché comunque contiene veramente tantissime, ma tantissime, diciamo, gadget, attrezzi Piuttosto che eh, si può dire murales, molto particolari, cose anche inutili all'interno di una palestra Però è bello perché crea un ambiente molto suggestivo in cui allenarsi e soprattutto il tutto a costo praticamente zero perché è esattamente al prezzo, diciamo, di acquisto dell'abbonamento della classica Macfit di Milano che non contiene tutte Se quelle ce cose. Se l'hai pezzata, la scella è un problema. No, Azzella Pesciata, Azzella Pesciata, <ride> no, va bene lo stesso. Non ti preoccupare, Dai, ci sta Alme uh, sembra che ti salena. Sì, quindi stavo vedendo <ride> Scusa, la, la palestra davvero molto bella. Allora, ok, allora. Avete capito, mi è piaciuta, basta, <ride> va bene così Anche a me e siccome eh, adesso da lunedì incomincerò ad andarci Aspettate un po' più su perché sennò... Giusto? Siccome da lunedì incomincerò ad andarci ho scoperto che c'è anche tipo un divanetto dove posso fare i rest, le pause <ride> E sarà molto divertente, sarà molto interessante, quindi da lunedì mi allenerò lì e basta. Vedrete qualcosa sicuramente di divertente As Quindi adesso chiudiamo qui questo vlog Io direi di chiudere qua questo vlog Soprattutto perché abbiamo la macchina lavastrada Proprio davanti per cui si sentirà tutto benissimo Ciao ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Comunque ragazzi io ho un problema che non so come risolvere siete in troppi a scrivermi su direct e non riesco a rispondere praticamente a cioè a nessuno non, non, mandare un cuore mi dispiace e... perché vi vorrei rispondere per bene a, a modo però è impossibile cioè davvero cioè come si fa un altro problema che ho è che io domani devo andare a prato da jimmy che non vedo un mese e ovviamente domani tra Italia fa sciopero tutto il giorno. Ah! No, comunque seriamente come faccio ad andare a prato domani? Come? Come? Come? Il mio Jimmy, Jimmy, che sfida, allora. Ho trovato tale guido su BlaBlaCar che mi porterebbe a Prato. Però dice che non accetta gli animali. E io l'una. Quindi adesso devo contattarlo e pregarlo. Pregate guido! Poi se ne esce il gene di turno che mi dice Perché non lo prendi adesso? Sì, sei un genio! Quindi ho il treno fra un'ora Devo prepararmi la valigia, prepararmi la cena Prendere il gatto e scappare Perché... Jimmy che è dovuto andare all'università e io sono rimasta qui in montagna con l'una che se la gode sulla coperta di lana e Jimmy ha detto ok così rimani sui suoi studi ma il problema è che se io faccio così apro qui e vedo lì no no no Jimmy dov'è la play? Jimmy! Dov'è la play? La scatola dell'Xbox alla fine era quella giusta. Io tiro fuori questo PlayStation 2, tiro fuori Kingdom Hearts e ciao mondo. La